per incontrare tanti compagni di percorsi cominciati e arenati purtroppo e che comunque hanno lasciato una traccia direi che oggi questa iniziativa è doppiamente ammirevole in una fase di riflusso in una, fra, in una fase in cui è difficile in cui le soggettività politiche forti non ci sono più o non si vedono, riprendere un discorso sul sud e sul Mediterraneo in una condizione in cui, come è stato detto negli interventi ultimi che mi hanno preceduto, cambia lo scenario, cambiano gli assetti geopolitici del mondo e la guerra diventa lo strumento utilizzato senza più nemmeno tante finzioni a pezzi e in paesi lontani da noi, diventa come dire un, uno sforzo enorme. Che senso ha? Possiamo parlare noi ancora oggi del Mediterraneo come ne hanno parlato i classici, come è stato disegnato, come ne... il, il Mediterraneo più che questo mare comune, questo mare che unisce ha assunto l'idea di un punto, lo diceva Mazzeo, mi pare, di stazionamento, di posizionamento di basi militari e di nastro trasportatore sostanzialmente che tenta, mette in, in comunicazione Cina perché non dimentichiamoci che la presenza della Cina in Africa è una cosa imponente ma non solo della Cina anche della Russia anche se fino a ieri nessuno se n'era accorto o faceva finta, di non accorgersi, sì, dell'India stessa, con il resto dell'Europa e con l'Occidente. Ora, questo Mediterraneo, in cui, che è sempre meno mare nostro, comunque, è sempre più un'altra cosa, diventa, eh, per noi diventa difficile tentare di ridargli quella identità a quell'immagine che chi Roberto richiamava all'inizio disegnata da Brodelle, disegnata eh, da Matievici, da tutti i classici e tutti gli studiosi che noi abbiamo eh, diciamo, eh, letto e con i quali abbiamo lavorato. Diventa difficile, caro Gianni, anche nel tentativo che abbiamo fatto a Barcellona nel 1995 quando nel 2005 scusa il 1995 era diciamo quello da cui è partito il discorso del, del partenariato sta attento anche se quel discorso del partenariato sappiamo tutti che poi aveva un retropensiero sostanzialmente che serviva a eh, affrontare a riproporre l'egemonia occidentale nell'epoca della globalizzazione Bene, noi abbiamo tentato in, questa, in questo periodo più di una volta un approccio con un'identità precisa per questo Mediterraneo. E il Sud, in, questa, in, questa, in questo scenario di rapporto Unione Europea-Africa con il Mediterraneo al centro, diventava un punto importante perché usciva dalla marginalità. Diventava un elemento centrale di raccordo di un tra due continenti con una da una parte un'Africa che cresce anche demograficamente a ritmi che sono tu, quelli che tutti conoscete e un'Europa che si impoverisce demograficamente ma è un'Europa che tentava di costruire una sua identità politica culturale un modello anche sociale quel modello che si è perso perché come sappiamo tutti nel 1995, con tutti i limiti c'era un discorso di partenariato Petrella ci ricordava che l'ultimo tentativo di riparlare di Mediterraneo è stato quello del 2008 di Sarkozy che era poi centrato alla francese secondo le modalità tipiche sue ma la politica di Lisbona quella che ha sostituito con la politica di vicinato quell'idea di partenariato multilaterale è stata diciamo come dire quella che ha creato una serie di rapporti bilaterali fondati su interessi dei singoli paesi che ha prodotto la condizione, la situazione che sappiamo tutti quanti. Bene, da dove ripartire in questa situazione, in questo scenario, se vogliamo, in un mondo e in un paese in cui veramente si fa fatica a capire chi e come muoversi sulle cose che venivano sottolineate anche da Alfio un momento fa come noi rimettiamo in moto un processo. Noi parlavamo in quel periodo quando abbiamo iniziato anche l'avventura di sinistra europea con Fausto e, e abbiamo iniziato anche la costruzione di queste strutture nostre, la sinistra euromediterranea, con questa visione, diciamo, eh, partivamo dall'idea dall che si potesse spostare l'attenzione dall'Est Europa, perché già l'Europa che diventava 28, che includeva tutti quanti, spostava l'attenzione verso est e, e poteva, eh, diciamo, ridare una diversa centralità al Mediterraneo. Non è avvenuta questa cosa. Anzi, nella situazione odierna, vediamo che Europa e NATO spostano sempre più ad est e a nord i, i confini per i motivi che sono state dette e che eh, ci vengono ricordati tutte le sere ora noi dovremmo tentare di ripartire io voglio non la voglio fare lunga perché tante cose sono state dette dovremmo ripartire questo discorso riprendere questo discorso di partenariato ma possiamo riprenderlo con gli stati noi abbiamo parlato nei forum sociali di Tunisi del 2013 Roberto e del 2015 della comunità Med -EU, mediterraneo europea tentando di proporre un discorso di cooperazione rafforzata allora, che è andato anche lì a farsi benedire. Abbiamo allora avanzato anche l'idea e quel discorso sul mesoregionalismo multipolare, tanto caro al compianto Bruno Amoroso e allo stesso Petrella, anche lì, che tutto sommato adesso in qualche modo, con altre finalità, ripiglia Macron per dire che... Bisogna, bisogna fare una diciamo una costruzione in cui ci sono quelli che stanno gli effettivi e poi bisogna allargarla anche ad altro ma lì la finalità sono altre. Ora diciamo questa situazione non può se vogliamo provarci e se dobbiamo provarci ripartire che da quello che diceva Riccardo da questo tentativo che si è fatto a Palermo e che io credo ecco una cosa che secondo me dobbiamo cercare di evitare è quello di non ascoltare, quelle poche forze che sono rimaste in campo su questo terreno ognuna vedi che fa un'iniziativa ma spesso ognuno non ascolta l'altra continua con la sua iniziativa non c'è contaminazione, non c'è intreccio fatto bene Riccardo a dirti di mandare avanti di, di, di, di far vedere questo di, di diffondere questo documento perché lì ci sono alcune questioni cioè oltre cento non persone ma anche associazioni del nord e del sud hanno cominciato a creare gruppi di lavoro a partire dalla consapevolezza a partire dalla ridefinizione dell'identità ma poi su tutti i temi caldi quelli del, della salute quelli dell'agricoltura dell quelli del, del, del vivere quotidiano ma cercando di costruire e utilizzando gli strumenti che abbiamo perché è difficile inventarsene altri e, e soprattutto affrontare questo nodo eh, al quale vengo per ultimo quello del governo delle migrazioni quello del, come dire, di prepararci all'emigrazione. Io e Saccomanno abbiamo vissuto e continuiamo a vivere insieme questo, questa drammatica situazione di Riace e questa drammatica situazione che eh, ha colpito eh, di, di, di Lucano, che ha fatto un'operazione di accoglienza e di inclusione che è diventata paradigmatica per la sua qualità. Quest'uomo, per tutto riscontro risultato ha ottenuto 13 anni e mezzo di, di, di, di condanna più non so quanti, un paio di milioni, un paio di, milioni di euro di, di ammenda. Ora, il problema qual è? Che anche in questa situazione Lucano è riuscito a ripartire perché, in un discorso con eh, l'associazione a buon diritto, che aveva raccolto circa 400 euro per. Per, per, no, per la difesa e per, per l'ammenda ma in subordine se in secondo grado viene scontata la pena oppure eh, utilizzare questi fondi per, eh, il, per eh, eh, progetti di assistenza sul modello riace ora qual è la cosa? Lucano questi soldi per l'ammenda non li vorrà mai l'ha detto espressamente in tutte le volte si è partiti perché poi c'era stata un'intesa con il progetto per far ripartire Riace, Riace adesso diciamo però c'è un, un intervento del comitato dei garanti che rallenta questa operazione. Ecco noi su questo terreno e sull'intreccio intorno alla convenzione per i diritti del Mediterraneo io credo che piano piano possiamo rimettere insieme le forze che abbiamo e cercare nuove forze perché qui siamo tanti che ci rivediamo con piacere ma siamo tanti che camminiamo da troppo tempo.